qui oggi con questo oggetto che voglio presentarvi che è un pezzo di carta, nello specifico un foglio plastico da stampante che vi mostro come esigenza di risposta a, agli oggetti che gli artisti mi regalano, alle opere che gli artisti mi regalano. Non tanto voglia io contestare la possibilità che un pezzo di carta possa essere un'opera Quanto che un pezzo di carta possa avere come un'opera un significato Un senso quindi, e un'estetica un Ebbene, qui io l'ho piegato a formare una cosa che va verso l'alto un po' aperta Sun fiore, se uno lo piega, uno stropiccia abbastanza rimane in verticale, cade. Ebbene, questo è il più multiverso, e vi presento anche il secondo, che è il mio secondo multiverso. Ritorno a, al primo che il senso è sempre lo stesso, il multiverso, io, oltre al fatto che mi piaceva il, il nome, poi cosa sia, a me piaceva l'idea che il concetto che ogni volta che tagliamo o buttiamo un pezzo di carta lo, faranno, lo facciamo in maniera spontanea e ogni volta viene diverso, un po' come pare sia il Big Bang nel nostro universo e con questo invito a chiunque trovi un multiverso, chiunque ne riceverà uno direttamente da me, a a guardarlo poi può appunto come ogni pezzo di carta o come ogni opera decidere di decidere se gli piace o meno buttarlo o meno ecco se non la butta e ha un po' di curiosità le, il malcapitato o il fortunato potrà decidere di aprirlo e appunto rendersi conto che ci sono delle pieghe e per esempio in questa piega qui c'è una R e poi appunto la R scompare rimane peso quindi è verso e poi uno continua ad aprire e trova una I una T poi una L una U e da quest'altro lato una M a comporre un multiverso e questo è uno il primo di una serie che farò ed ecco quindi che qua in live metterò la data con un timbrino oggi è una data x ma la post ci piace che non vi dirò e a questo punto vado in punto x perché non me ne frega assolutamente niente ne farò anche più di uno a questo punto e l'ultimo sarà quello giusto bene con questo eh, non so cosa voglio dire ma l'ho fatto poi lo potrete richiudere come credete